Continuiamo l'analisi la, del blocco eh, model eh, nel meccanismo più semplice in cui noi abbiamo esteso la classe model di, di default eh, vedendo come si può inserire un nuovo record nel database. Allora ho aggiunto un, eh, al menu un nuovo, eh, una nuova opzione, nuova, eh, nuova notizia. E a cui corrisponde un, eh, un, una, una view eh, con una form contenente il titolo e la descrizione. Voglio che cliccando inserisci i dati che ho inserito vengano messi nel, nel database. Allora, intanto vediamo come funziona questa form. Allora, ho, ho creato una addnews.php, che è sempre la solita, cioè ha una view che estende il layout di default, quello che, per capirci che contiene il, eh, il menu, e in cui specifico solo la sezione contenuto. Cosa ci ho messo? Cioè, All'interno ho messo una form. La form è fatta da un, eh, un campo che è eh, name titolo, che ha il name titolo, in cui l'utente può inserire il titolo, e un altro che ha il name descrizione poi c'è un bottone submit, inserisci. Vi faccio notare la prima parte, eh, il metodo è post e l'action è chiamata news ad, esattamente come qua se io clicco, ecco, se io clicco nuova, nuova è news ad. Allora, se io clicco news add, come sappiamo, deve corrispondere a, una, a un metodo del controller. Quindi noi andiamo nel eh, news.php, di metodi per ora abbiamo eh, l'index e lista e aggiungeremo add, il metodo add. Quindi qui, public function il nome è add e per ora non ha parametri ok allora per ora facciamo return view e restituiamo la view che abbiamo chiamato add news quindi questa visualizza il, la nostra form ok vediamo se funziona nuova Eccolo qua, questa è la forma. Allora, però cosa succede? In realtà questa add deve funzionare in due modi, cioè all'inizio, la prima volta che viene chiamata deve visualizzare la forma, ma quando l'utente inserisce i, eh, i campi, i valori dei campi e clicchiamo inserisci, la add deve fare l'inserimento nel database. Eh, ricordiamo che la view add news, questa qua, ha un metodo che è post. Quindi noi nel controller potremmo dire: se il metodo con cui viene richiamata l'add è post, mettiamo i dati dentro il database. E come si fa? Allora, if questa request Request has method eh, method eh, post, occhio minuscolo. Allora, vuol dire che i dati sono stati inseriti e io devo fare l'inserimento nel database. Allora, come si fa? Come al solito, prendiamo... Creiamo l'istanza della classe model. Poi facciamo $Model e stavolta qual è il metodo che richiamiamo? Save. Adesso c'è da mettere i dati. Allora, la nostra, la nostra eh, form ha due campi, quindi titolo e descrizione, che sono proprio quelli che ci servono. E quindi è sufficiente qui di passarli come... Eh, come dati l'array post visualizziamolo anche array così vediamo bene cos'è print score r ok quindi se io la richiamo senza il metodo post con una get, allora io visualizzo, eh, visualizzo la view ad, eh, ad the news, altrimenti prima di visualizzarla vado a fare l'inserimento dei dati nel mio database. Vediamo un po', allora, nuova, no, trova has method, non gli piace, vediamo perché, perché non è has ma è get. Ok, voilà, inseriamo i dati, inserisci, eccolo qua. Allora, intanto vediamo che lui ha proprio ricevuto, il dollaro posto è un array che contiene il titolo e la descrizione, che è esattamente quello che ci serve per inserire un, un record. Vediamo se è stato inserito qua, e vediamo un po', browse, eccolo qua infatti c'è, perciò se io adesso faccio elenco, ecco qua ci sono questi due eh, elementi che ho inserito. Allora vedete com'è semplice, una volta che è stato creato l'istanza è sufficiente fare una save, quindi due istruzioni e noi riusciamo a inserire l'elemento, un record nel database.